Buongiorno a tutti, oggi una video pillola dedicata al trading di breve termine, ai time frame migliori per fare trading di breve termine, quelli che utilizzo io da tantissimi anni, quelli per cui la price action possa essere eh, buona, eh, accurata, utilizzabile, diciamo. Allora, andiamo a vedere subito quelli che sono i grafici di riferimento. Eh, prendo una situazione che eh, è accaduta negli ultimi tempi, mi è accaduta. Allora andiamo a fare così, eccoci qua, e ehm, questo che vedete qui è il eh, dollaro yen su time frame daily e quattro ore. Allora intanto partiamo dal fatto che il time, uno dei time frame migliori per eh, fare diciamo, trading in breve termine è eh, la bussola, è il grafico settimanale, per poi andare a come sempre dico, ad abbassare il time frame e andare su grafici giornalieri e a quattro ore. Quindi potremmo dire che non c'è un uh, time frame preciso e perfetto per fare trading di breve termine. E apro una parentesi, per trading di breve termine io indico un trading che va da un giorno al massimo, cioè al minimo, al massimo due settimane, quindi è un trading che solitamente sta multi day, quindi sta in overnight, mediamente rimane 5, 6, 7 giorni, le operazioni principalmente che eh, durano di più vanno a eh, prendere due settimane, 14, 15 giorni, quelle che durano meno a volte durano anche solamente un giorno perché, o anche due perché si va direttamente a mh, chiudere l'operazione perché magari si è fatto subito un movimento importante o perché magari la posizione non va e già capiamo che non va, eh, che non va tenuta. Però diciamo che non c'è un time frame, c'è una, una moltitudine di time frame, diciamo che il weekly è sempre la bussola e poi abbiamo il daily e il 4 ore che ritengo assolutamente interessanti. Già su questo canale voi negli anni avete visto dei miei, eh, dei miei video, nei corsi vari dedicati ai time frame daily, time frame a quattro ore. Oggi diciamo, vorrei andare un po' a vedere anche degli esempi, eh, anche se li abbiamo già fatti in altre, in altre occasioni. Ecco, questo qui è, mh, come potete vedere, il time frame giornaliero, USD Yen daily, USD Yen quattro ore. Cioè qui sopra lo vedete... Eh, molto bene ecco diciamo che ehm, io cerco sempre di quindi guardare la dinamica che passa su un grafico a almeno giornaliero o weekly e quindi in questo caso io ero partito da un time frame weekly che aveva prodotto una pin bar anche FTV reversal che è uno dei miei trigger operativi di inversione forse è l'unico veramente di inversione che potrei utilizzare ma non sono entrato ovviamente direttamente sul settimanale anche perché era un contro trend abbastanza chiaro in realtà la l'FTV reversal è anche questa per chi la conosce se, se vogliamo no? questa qui è una FTV reversal e proprio nelle giornate successive al breakout quindi c'è stato eh, come possiamo notare qui un breakout eh, del minimo mh, del settimanale recupero e poi si è creato una classica cons consolidamento del um, di, di quel diciamo di quel ribasso di quella gamba ribassista di quel movimento ecco che in questo caso questa congestione può diventare interessante perché perché siccome c'è un trend in atto molto forte un po' come ha fatto qui qui mi riparte no mi riparte mostra forza in questo caso invece una volta che lui uh, va giù e uh, ribassa vedete tende a non riuscire ad andare oltre certi livelli e questa cosa per noi è molto molto interessante quindi nel momento in cui io mi accorgo che il mercato non riesce a fare su non riesce ad andare oltre certi livelli in questo caso 149 io posso andare a vedere quello che sta avvenendo sui grafici un po' più piccolini non troppo piccolini in questo caso io ritengo il 4 ore uno dei grafici migliori per l'operatività di breve termine perché ci permette di non avere Già il grafico a ore orario è molto molto molto meno accurato. Invece, il grafico a quattro ore prende eh, poche candele in un giorno, per l'esattezza 6, 6x4 24 ore di un giorno. Ma le principali sono quelle, diciamo, che si vengono a formare durante le sessioni europea americane, Quindi sono quelle due tre barre durante la sessione, e nella contestualizzazione di un weekly daily possono in effetti dare delle conferme o delle dinamiche che ci, fanno, ci mostrano delle dinamiche un po' più di, di breve no? nell'aspetto daily weekly del, de, della tendenza di fondo e della struttura di fondo che ci possono dare delle buone, delle buone idee, no? Dele, delle, delle buone opportunità. In questo caso eravamo proprio su questa situazione qui, il lunedì che eh, poi è iniziato a scendere, vedete cosa è successo, quindi nella dinamica che si era formata tutta la congestione, il mercato, guardate vi faccio vedere, aveva formato eh, nella giornata del mercoledì 2 novembre una pin bar che ha iniziato a andare su, ma poi guardate, la giornata successiva c'è stato un sell-off, non è riuscito il mercato ad andare oltre il livello di resistenza 149, 148, 80. È ovviamente molto importante segnarsi bene i livelli chiave sui, live sui uh, time frame grandi weekly e daily. E in questo caso qui c'è stata proprio, come possiamo dire, un po' la conferma. Infatti io dal giorno successivo sono andato, diciamo alla ricerca, comunque sono andato a osservare il dollaro yen esclusivamente in ottica short e eh, in effetti dopo questa barra appunto del venerdì 4 novembre noi abbiamo questa situazione, quindi questo che voi vedete qua, vediamo se me lo segna dall'altra parte, guardate me lo segna, vedete è proprio quella barra lì che dicevo, cioè quella successiva, questa qua è domenica quindi è tutta una barra unica e eh, si è venuto a creare qui proprio il classico sell off, quindi non tenuta dopo questo movimento. Questa tipologia di situazione che si viene a creare nell'ottica di avere un FTV reversa sul weekly, una dinamica di congestione e consolidamento sotto le resistenze giornaliere e una dinamica su quattro ore, in questo caso dopo c'è stata tanta volatilità, ma in quel caso apriamo un po' il grafico, ecco qua, siamo messi così, ecco che si può iniziare a pensare a dire, beh, a questo punto potrei tradare direttamente una dinamica di questo tipo, io sapete, quindi... Su questa zona inserire un sell, io ero entrato a 146,63 e mezzo proprio per l'esattezza, e lo stop meglio paracadute, quindi non lo stop direttamente qui, perché è facilissimo essere presi, perché magari il mercato fa il classico pivotal point, quello di Jesse Livermore, cioè ritorna qui e poi fa questo, no? Eh, invece noi non ci mettiamo qui, non ci frega di avere no, lo stop qui, l'importante è trovare il punto giusto ed avere uno stop a caduta corretto, quindi eh, potrebbe essere per esempio al di sopra della zona mh, questa qui o eh, anche al di sopra in realtà dell'FTV settimanale se si vuole essere ancora più prudenti nell'ottica dello stop e quindi abbassare notevolmente i size, i lotti, eccetera. Questa però poteva essere un'area assolutamente di vendita, tanto che l'ho venduta. Guardate, quindi eh, è molto molto interessante, molto importante lavorare su questi schemi. Se andiamo a vedere un altro mercato interessante, prendiamo Eurodollaro, anche lui, Eurodollaro, nell'ultimo periodo, eh, guardate, sul, eh, vabbè, sul weekly aveva iniziato no, una struttura long, questa qui è la, eh, la, la, la barra weekly che ha fatto pin bar, falso minimo, che poi ha creato lo swing low nella rottura del massimo. E quindi, nella settimana successiva, nel momento in cui il mercato mostra forza, quindi, ecco qua, questa qui era praticamente. Vi faccio vedere, questo è settimanale. Questa qui è all'interno della pin bar. Quindi, quello che crea la pin bar sono questo movimento qui. Già il fatto che in questa situazione qua, qui, si è creato il, il questo quindi swing high, con la possibilità di scendere, il mercato era in discesa, struttura ribassista sul week, qui ci dà la barra ribassista e qui la recupera e chiude così, è molto più probabile che la settimana successiva, seppur con attenzione, in questo caso eravamo su una tendenza short di medio termine, ma è molto più facile che il mercato salga, e quindi in questo caso già tra daily e 4 ore, nelle successive giornate, quindi da qui in avanti, quindi ecco qua, prendiamo 4 ore, da qui in avanti si può iniziare a lavorare in ottica più long, quindi per esempio, qui guardate: abbiamo una FTV. Tra l'altro, comunque una dinamica long, quindi si può decidere di fare un'entrata long qui. Ovviamente, non si va a posizionare lo stop qui, e qui verremo: ecco, vedete lo stop paracadute, verremo presi. Ma si va a inserire un long qui, uno stop che va al di sotto dello swing più importante. Eh, weekly, daily diciamo, quello che fa minimo, importante quindi un paracadute che ci permette di veramente essere assicurati, perché poi lo stop loss chiamiamolo così, è un'assicurazione della nostra posizione e in questo caso nel momento in cui lui se fosse sceso, avesse continuato ovviamente sotto certi livelli avrei chiuso l'operazione, meno, ok? Ma siccome poi crea questo, noi siamo dentro e abbiamo una posizione che poi possiamo iniziare a spostare, in questo caso per esempio, fossimo ancora dentro in un long da queste aree, da questi livelli, poi si può anche usufruire un livello di tracciamento, insomma questa zona, è ovvio che adesso si può essere, a parte aver preso anche profitto su queste aree, assolutamente quando lo inizia un po' a decelerare, oppure spostare per esempio uno stop sotto 1,0250 e provare a vedere come va. Questo è trading di breve termine, fatto come si deve per chi... Ama il trading con la price action, per chi ha um, voglia di imparare questo tipo di trading, ecco, trading di breve termine anche su grafici a 4 ore, ma sempre con l'ausilio di un weekly daily che ci permette di vedere bene la struttura. Però il time frame, possiamo dire, migliore, non ce n'è uno, possiamo fare un mix tra weekly daily e 4 ore. Le entrate vanno più su daily e 4 ore, seppur spesso si può già anche entrare sul weekly, soprattutto su certi mercati, ma per esempio sul Forex, un mercato molto dinamico, eh, avere un'entrata confermativa per esempio su Daily 4 ore ci permette oltre ad avere una conferma appunto, ma anche di avere una dinamica diciamo di, eh, di mercato che mh, ci permetta appunto di avere un'entrata magari più corretta, quindi un timing d'ingresso migliore, ok? Uh, seguiranno altri video su, queste, su questi esempi, esempi proprio sui grafici, grafici 4 ore, grafici daily, grafici weekly. Uh, soprattutto su daily e 4 ore mi piacerebbe puntare diciamo la formazione sul canale nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, quindi state connessi, lasciate un like ovviamente se questo video vi è piaciuto e vi è di supporto all'operatività. Inserite un commento se volete che uh, andiamo a discutere su dei temi tecnici, sui grafici della price action che magari eh, vi stanno a cuore e cercheremo di sviluppare delle video pillole proprio su questo io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro per il momento un buon trading simple